Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo sul lago di Garda, precisamente a Riva del Garda, quindi la punta più estrema, eh, quella verso il Trentino per quanto riguarda appunto questo meraviglioso lago. Eh, oggi vi porto in una situazione particolare, eh, vi dico subito che voleremo con DJI Mini 3 Pro, però eh, sono finito in questa location perché eh, non solo per far volare il drone, che comunque è sempre collegato alle location dove vado, ma perché? Perché qui a Riva del Garda ogni anno in questo periodo c'è un evento che si chiama Notte da Fiaba e eh, all'interno del paese viene riproposto appunto una fiaba, una storia, quindi qualcosa di eh, interessante soprattutto per i bambini ma anche per gli adulti per come eh, tutto viene svolto. Eh, c'è una compagnia teatrale che propone appunto questo spettacolo, è uno spettacolo addirittura itinerante, quindi si gira all'interno del il paese per andare a vedere le, le varie situazioni dello spettacolo ovviamente fino alla fine dello spettacolo e l'argomento di quest'anno è i tre moschettieri quindi tutto è inerente a questa storia e ragazzi è fantastico eh, ovviamente era due anni che non si svolgeva più niente di simile per causa della pandemia ma finalmente tutto è tornato alla quasi normalità eh, e la cosa bella è che anche all'interno del paese ovviamente tutto ricorda i tre moschettieri qui ci sono fuori dai negozi personaggi o qualcosa riguardo. I tre moschettieri in questo caso che è la storia di quest'anno, ma se fosse stata un'altra storia tutto sarebbe stato inerente a quella storia o fiaba. Eh, e un'altra cosa interessante ovviamente è che tutto il paese è in festa, quindi ci sono palchi di musica ovunque, street food, eh, bancarelle artigianali, è una roba ragazzi pazzesca, eh, ma per quanto riguarda proprio il lato della storia che viene riproposta è incredibile appunto come eh, questa compagnia teatrale ovviamente eh, non improvvisata ma una cosa veramente seria anche a livello di scenografie, di costumi, è pazzesca le musiche e il fatto che si spostino gli attori all'interno eh, del paese rende tutto incredibile, quindi anche noi pubblico ci dobbiamo spostare all'interno del paese per continuare a vedere la storia fino alla fine. E poi eh, tolto il discorso storia, eh, come vi ho detto all'interno del paese c'è veramente di tutto, anche vari spettacoli, eh, c'è pure lo spettacolo degli sbandiratori. Eh, e ragazzi è stata un'esperienza pazzesca, quindi eh, questo video sarà prima per portarvi all'interno di tutto quello che è stato Riva del Garda per me e eh, per la mia famiglia per quanto riguarda appunto questo discorso notte da fiaba eh, ma poi eh, ovviamente voleremo con lui DJI Mini 3 Pro in una location ragazzi che è sicuramente fantastica. Ieri è stata una giornata di merma dal punto di vista del meteo, pioveva tantissimo, poi per fortuna nel pomeriggio ha smesso lo spettacolo, l'abbiamo potuto vedere e gustare comunque, anzi magari anche meglio perché non c'era questo sole che mi sta facendo sudare in una maniera incredibile e eh, invece oggi ragazzi con questo sole e questo meteo eh, è proprio la morte sua farci volare un drone e ovviamente DJI Mini 3 Pro è un drone incredibile in queste location. Quindi detto tutto questo ragazzi mettetevi comodi, risoluzione di youtube al massimo e entrate anche voi nella fiaba dei tre moschettieri e poi ragazzi godetevi lo spettacolo da dji mini 3 pro iniziamo Con noi? No, no, non mi arrischierei mai, sono qui per imparare dai vostri insegnamenti, maestri. Ok ragazzi, adesso ci facciamo questi 200 gradini. Ce la farò? Non lo so, sono vecchio. Sì. arrivati. Sì, pronti? Un, due, tre. Ecco. Stop.